questo nuovo video come vi avevo detto ieri oggi ci sarà l'intervista con lo youtuber Tommy Cassi che poi tantissimi non sanno chi è eh, vergognatevi e comunque mancano che ore sono le 14.14 14. manca poco meno di un'ora tre quarti d'ora e poi quindi facciamo l'intervista. Io preparo qua la videocamera la metterò qui. Qui Dì, stavo dicendo, mi metterò qui. Ecco. Sì. Che dite così va bene? E eh, poi niente, da qui facciamo la videochiamata. Poi mm. Poi ovviamente c'è anche la registrazione schermo. Uh, che metterò perché altrimenti non si vedrà niente da soltanto questa fotocamera quindi mh, ci vediamo dopo ok allora sono le 55 probabilmente adesso mi connetto però mi perro dato che non ci scrivono niente su whatsapp alle 15 precise e, quindi niente ho cambiato ho messo uno schermo qua che l'avevo anche usato per la live eh, spero non si veda, ma ho fatto delle prove e non si dovrebbe vedere, quindi direi di cominciare farò anche la registrazione a schermo, quindi andiamo. Sì, sì. Sì. così ah, ecco, così. Sì. Oh. Così eh? Sì. sì così. Oh, va bene. Così ti siamo. Ecco eh, siamo infantissimi, quindi aspettiamo Ciao ancora a tutti. qualche minuto. Ciao Ciao, sì, sì, va sì, sì, benissimo. Ciao tuttora. Ciao. Ecco. Arrivo, eh. in generale allora sì cioè ragazzo... come in veramente da parte quello che okay. ti vediamo no? sì sì Il sì no sì. sono un ragazzo positivo in generale nella vita È solare però terribilmente pigro quindi queste due cose si scontrano nel senso che io eh, ho, ho un sacco di energia dentro però mi impigrisco allo stesso tempo facilmente, sono due cose che vanno proprio in contrasto tra di loro. E quindi ogni tanto ha la meglio la pigrizia, ha la maggior parte delle volte per fortuna l'energia e la positività. E, e questa è una, diciamo America, la, la, la caratteristica che più mi contraddistingue. Bene, quando la pigrizia prende il sopravvento, raccontaci. Come? Scusa, è perché va via il segnale? So che... Allora... Uh, hai tanta voglia di fare, ti vengono delle idee o delle cose, no? voglia di fare qualcosa. Poi, quando la pigrizia, prende il supervento, cioè ci puoi contare un esempio di cosa di una volta insomma, che ti è successa una cosa del genere? Ma in realtà, mi succede molto spesso che magari ah, io ho anche quest'altra cosa di avere tanti alti e bassi durante la giornata, che non sono mai troppo bassi, per fortuna, però. Essendo una persona che si. facilmente, te l'ho detto, io passo da essere completamente euforico perché mi è venuta l'idea a un attimo dopo pensare, boh, magari non è, non è così così figo il tutto e, e, e mi caldo. Quindi quasi ogni giorno mi capita, magari mi sveglio con un'idea pazzesca mentre la faccio, dopo un po' eh, mi. come posso dire, eh, divento un po' più mollo. Su, su e mi va via l'idea, però subito dopo, magari, però a causa di questi alti e bassi finisco alle 7 di sera e questo succede spessissimo, quindi sono veramente lungo nel, nel fare le cose perché rielaboro le mie stesse idee una, una quantità esagerata di volte, finché proprio non sono convinto che, che sia la cosa giusta. E tra l'altro io faccio video eh, qua, quasi ogni giorno, comunque anche semplici storie su Instagram, quotidianamente più, più di uno, più, più di, di una storia, cioè metto un sacco di cose costantemente, anche piccole, che però hanno bisogno di un po' di tempo e anche un minimo di idea dietro quindi in realtà faccio costantemente uscire cose e quindi il mio cervello è sempre all'opera no? da, da una parte eh, ha mille idee ma contemporaneamente ne boccia altrettante quindi sono proprio in conflitto costante però in generale sono uno che poi alla fine diciamo quando ci si mette sono molto determinato ecco quando capisco quello che voglio fare esattamente mi sì. escludo dal mondo e vado dritto, sì, ah. sì quello sì e le idee come ti vengono? Ma i, dipende, allora la maggior parte delle idee, le più belle, mi vengono, cioè quelle che funzionano di più poi, mi vengono a caso quando sto facendo tutt'altro tantissime idee mi vengono quando sto studiando, è assurdo perché io mi metto a studiare che è una cosa che faccio spesso perché io studio, eh, però detesto, cioè a me proprio non piace l'idea di concentrarmi su una cosa, eh, sono, proprio è difficile e ogni volta che inizio a concentrarmi su una determinata cosa noiosa, pesante, che sono obbligato a fare, eh, mi vengono in mente un sacco di, di idee. Oppure quando esco con, con i miei amici, quindi comunque quando penso ad altro, eh, magari torno a casa che ho un, raccimolato un, un sacco di idee per video, sketch e roba così. Eh, e invece ah, non, non vengono quasi mai le idee quando mi metto lì e provo a pensarla. Cioè vengono, per, però sono tutte forzate e alla fine non mi, non mi piacciono. La maggior parte delle idee vengono quando minimamente ci stai pensando ad avere un'idea. Cioè, quando proprio non è nel tuo interesse avere un'idea in quel momento, arriva. È, è assurdo, ma funziona veramente così. Quanta, un po per ma... ma cosa studi innanzitutto all'università? Io, io studio economia, studio... Economia perché poi vorrei fare eh, marketing legato alla, alla pubblicità un pochino più, eh, non proprio economia ma eh, più sulla psicologia, però mi serve una base eh, di, di economia e quindi avendo anche fatto lo scientifico eh, ora mi sto un po' in, infarinando con eh, economia stretta, quindi matematica e, insomma le, le regole base dell'economia che mi piacciono, mi interessano molto e funzionano cioè nel senso vado bene per ora quindi speriamo continui e poi in futuro appunto vorrei specializzarmi un po più sul eh, marketing eh, web marketing soprattutto eh, per per provare poi in futuro a lavorare anche dietro non solo davanti sul web capito non soltanto facendo i video ma anche riuscendo a gestire la parte commerciale per avere non so, più, più budget a disposizione per fare video sempre più grandi con idee sempre, sempre migliori. Perché purtroppo, eh, anche per non, non si può vivere soltanto di idee. Questo l'ho capito, ma essendo la mia passione più grande, comunque il cercare di condividere sempre quello che penso in ogni momento e avere sempre un sacco, cioè portare a termine le mie idee è da sempre il mio scopo. Ho bisogno anche di, di nozioni più pratiche per riuscire a finalizzare quello che è il mio sogno. E quindi studio anche nel mentre. Invece in pratica, in, co in concreto, un'idea stranissima che ti è venuta mentre studiavi la materia più noiosa del mondo, che non so quale, quale sia per te. Bah, paradossalmente la materia che più non sopporto è matematica. E io ho fatto lo scientifico e continuo a, studiar e continuo a studiarla. quindi ehm, Diciamo che tutte no, le no. idee... Tutte... cosa? Come? Eh, Oreo? Sì, odio con la matematica Eh, sì, sì, sì, sì Dai, non, non ti allora, Scusate, dico una cosa ragazzi Ragazzi... Anch ah, anche io... ah, leggo... sì, ok, sto leggendo Vi do io le via chat. quando potete fare le domande Adesso non continuate a scrivere in chat Perché eh, non le farete adesso Le farete dopo, tra un, dopo. un pochino quando io... Esatto, allora, esatto allora, Quando vi do il via Quando vi do il via Esatto. Quindi è inutile che state lì e voglio fare una domanda. Non la fate adesso. <ride> non è il momento e... dopo. No, dopo. Oh, questa canzone è apposta su quello. E non... Diciamo che poi l'idea in sé mi è venuta eh, a scuola proprio perché ero eh, all'ultimo banco e non riuscivo a vedere. Appunto, sono sempre stato all'ultimo banco e non riuscivo a vedere la lavagna perché c'era la distanza. E quindi, in quei giorni in cui dovevano ancora arrivarmi gli occhiali, ma avevo già scoperto di essere miope, soffrivo per questa cosa. Per la e allora ho scritto una canzone comica su questo. Ovviamente, da ridere, eh, nulla di, di serio, però. Sì. Questo e. È... E, così, e, le, e le battute come ti vengono? Cioè, guardi dei, hai guardato dei mh, comici, ti ispiri a qualche comico? Oppure... Sì, sì, sì, sì. Io guardo, tanti, guardo tante cose, soprattutto in questo periodo di quarantena, l'ho sfruttato bene per farmi una bella cultura, anche un po' non solo riguardante l'Italia, ma anche all'estero. e Le battute, diciamo, mi vengono, la maggior parte delle volte dicendole nella vita reale, cioè magari con la mia famiglia, perché io anche con la mia famiglia faccio sempre un po' di cabaret in casa perché mi diverto eh, sempre. o Quindi o con la mia famiglia o con i miei amici eh, scherzo costantemente anche a distanza con le videochiamate, con i messaggi in questa quarantena anche, ho, ho sempre avuto un sacco di rapporti con tutti i miei amici e, e la maggior parte delle battute sono battute che ho sento dire dai miei amici o dalla mia famiglia o dico io a loro che mi vengono così parlando. Eh, poche volte mi, mi ispiro davvero a, a comici o ad attori o a personaggi famosi, nasce tutto molto più nel quotidiano, più, più spontaneamente. Sì. Senti, la tua famiglia chi è il più comico, visto che in famiglia fate battute? Eh, mio papà, mio papà è il più comico, però anche mia mamma è il più comico nel senso più... Eh, adatto a, a, a fare battute a scherzare, però anche mia madre è molto molto molto, molto... scusate scusa, non so cosa è successo, è sto... via io. Non so cosa stia succedendo, mi sta andando via la. Ci Sento sei? Che vai viene la... Adesso ti vedo, ci sono. Vabbè, vabbè. Senti, mi vedi? Sì, però non so perché. Non so siete... cosa stia succedendo. Vai. Okay? ok? Dicevo che mio papà è, è molto. Mio papà è molto comico, nel senso che fa battute anche lui. Però mia madre forse è ancora più, più ironica, è un po' meno da, da palco. Non so come dire, è un po' meno come posso dire non le piace così tanto esporsi fare battute però in realtà forse è la più ironica cioè quella che veramente mi dà più consigli veramente azzeccati cioè magari quando io le racconto un'idea lei mi dice ah perché invece che così non la fai così e trova veramente sempre il punto giusto per rendere una cosa già divertente proprio veramente esilarante cioè è più ironica proprio mio papà io siamo un po più demenziali lei è proprio più anche comicità un po un po' più intelligente mia madre però non è, non è da palcoscenico appunto è più da retrovie eh, grazie allora eh, c'è l'altro eh, Giulio che non... Giulio che si era prenotato non c'è e... Giulio. Giulio non c'è poi vediamo uh... Eleonora? Io ti volevo chiedere... Ah, questo. eccolo qui, giù. Ok, allora, prima di tutto ciao. Uh, quando hai aperto il tuo canale YouTube, o Instagram, o TikTok, o quello che vuoi, ti saresti mai aspettato di arrivare a iscritti, follower così alti? Allora... In realtà... Sì. Cioè, è una cosa assurda, ma quando hai iniziato ho detto, allora, cioè, non me l'aspettavo... Però era il mio obiettivo, cioè io avevo l'obiettivo di diventare proprio il... di farmi conoscere da più persone possibili, quindi ancora adesso sono soddisfatto dei, dei numeri della gente che mi segue, però non, non, è un, non ho limiti, tra virgolette, ho, ho sempre avuto questa visione del... io lo faccio finché voglio farlo, a prescindere dai numeri, di tutto, è sempre andata bene, quindi sono contento. Eh, però non ti dico che me l'aspettavo però ci speravo Cioè aspettavo il momento Non me lo aspettavo ma lo aspettavo N Non sapevo se sarebbe arrivato però lo, lo aspettavo da sempre Sì quello sì Benissimo direi di fermarci Qui alle domande anche perché le altre eh, Erano Le meno principali diciamo. Adesso sto montando il video Purtroppo non è uscito alle 5 come volevo Ma adesso penso Uscirà alle 6 Comunque spero vi sia piaciuto, in questo caso, madonna spero vi sia piaciuto, spero vi, vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!